Salve comunità, benvenuti o bentornati su un canale di ruolo. Io sono Giacomo e questo è un nuovo episodio di Manuali da Manuale. Oggi parliamo di Naughty End, gioco dell'anno 2020 prodotto da Fumble GDR. Naughty End è un gioco di ruolo davvero particolare, che utilizza un sistema di gioco originale, Lexis. Lexis non utilizza dadi, bensì alcuni tokens, alcuni segnalini, di diverso colore, bianchi e neri. Saranno questi segnalini, estratti alla cieca da un sacchetto, a determinare il successo delle varie prove che i nostri eroi andranno ad affrontare. Se non volete utilizzare il materiale ufficiale basta avere una vecchia dama in casa, le pedine dovrebbero funzionare perfettamente come sostituti. Se giocate online invece esistono le app apposite e se giocate su Discord, beh, ci sono i bot. Ehi, ma anche giocare su Discord è giocare online? Cavoli, mi avete beccato! A proposito! Ma voi lo sapevate che sotto nella descrizione a questo video trovate un link per il nostro server Discord? Provate a cliccarci sopra più tardi. Ma torniamo a Not The End. La sua particolarità, oltre a quella di utilizzare un sistema alternativo a dei dadi, è che le schede personaggio sono prive delle classiche statistiche o di loro varianti e sono invece costituite da una serie di esagoni in cui sono inscritte parole o brevi frasi. Queste parole descrivono il nostro personaggio e sono di vari tipi. Una di esse, la principale, è l'archetipo. L'archetipo è la parola chiave che racchiude l'essenza del personaggio. Batman è un supereroe, Sherlock Holmes un investigatore, Lupin è un ladro gentiluomo. Quello è il cuore del personaggio. Le altre parole chiave invece possono essere qualità o abilità. Qualcuno che volesse giocare a un soldato, per esempio, potrebbe avere come archetipo appunto soldato. Poi potrebbe aggiungere come qualità, coraggioso, disciplinato e spietato. A queste qualità vanno poi collegate delle abilità da esse derivate. Il manuale ne consiglia quattro per cominciare. Per esempio, noi potremmo collegare a coraggioso l'abilità correre sotto le bombe, a disciplinato potremmo legare organizzare e seguire gli ordini e a spietato potremmo legare, per esempio, sangue freddo. Ed ecco qua un soldato ligio al suo dovere che si lancia contro il nemico sprezzante del pericolo e miete vittime come se si trovasse al tiro a segno. Questo nella versione più semplice, ma in realtà i tratti possono essere di molti tipi. Possono essere modi di fare, traumi che segnano il nostro personaggio, origini, legami o oggetti che fanno parte di lui. Zoro o Inuyasha non sono loro senza le loro spade, ma anche facendo citazioni più recenti, nella serie tv Tenebre e ossa, Mal non è lo stesso personaggio se non ha tra i suoi tratti il suo rapporto con Alina. E così via per una serie di esempi infiniti. Quindi ci sono delle varianti che ci permettono di giocare dei personaggi che hanno legami molto specifici, che hanno oggetti molto specifici o, o altre caratteristiche che non siano solo qualità o solo abilità. Ma a che servono i tratti? Allora, i tratti vengono usati nelle prove. Ogni qualvolta il giocatore sceglie di fare un'azione, la descrive e dichiara quanti tratti vuole mettere in gioco. Il narratore gli comunica se deve fare una prova, tanto per cominciare. Poi gli comunica se la prova è difficile e quanto è pericolosa. Il giocatore mette nel sacchetto tanti token bianchi, quanti sono i tratti che ha messo in gioco. Il narratore, a seconda della difficoltà della prova, mette nel sacchetto un certo numero di token neri. A questo punto la palla ritorna al giocatore che sceglie di estrarre un numero di token tra 1 e 4. Tutti i token bianchi pescati avranno effetti positivi, i token neri effetti negativi, questo detta in breve. Questi effetti li sceglie il giocatore coinvolto, che però può anche passare questo compito al narratore, se vuole. Questo è il gioco nella sua versione base, a livello 0. E così, con qualche aggiunta, è come io ho giocato a Not End per la prima volta. Allora, mi avevano parlato di un gioco semplice, con pochissime meccaniche, molto fluido e senza troppi conti. Hai delle parole, giochi con quelle. Sì, poi se vai avanti ci sono delle prove speciali che ti permettono di cambiare le parole, ma poca roba. E quindi ci credo che si dice... Naughty End è un gioco bello perché è semplice e ha poche meccaniche. Ma io, dopo aver letto il manuale, sento il bisogno di fare un'obiezione a chi dice che è un gioco semplice. O che è bello perché è semplice. Secondo me, Naughty End è un gioco bello perché è complesso. Ed è complesso perché è pieno di meccaniche. Solo che queste meccaniche sono così legate al ruolo che non sembrano nemmeno meccaniche. La cosa che mi è più piaciuta di Naughty End e la sua giocosità che è data dalle sue meccaniche tanto per cominciare noi non abbiamo una scheda che consultiamo ogni tanto per vedere cosa tirare noi abbiamo una plancia di gioco su cui si trovano le nostre risorse positive o negative la scheda di Notti end durante un gioco dovrebbe essere tipo un piccolo alveare pieno di cellette riempite di nero e di bianco a seconda faccio degli esempi allora io estraggo e estraggo un token nero un fallimento su una prova. Devo decidere dove metterlo. Il mio master mi dice, ma potresti avere la condizione di azzoppato ti hanno colpito con una spada ad una gamba. Allora, Se io accetto, oppure se lo scelgo da solo perché mi è venuto in mente e mi sembra una cosa bella per il mio personaggio, scelgo che il mio PG viene azzoppato, scrivo sulla mia scheda la condizione azzoppato e ci metto sopra un token nero. E la prossima volta che devo fuggire aggiungo alla mia prova tutti i segnalini neri accumulati sulla mia gamba zoppa che nel frattempo potrebbe addirittura peggiorare perché ricevo altri fallimenti in altre prove e carico la mia gamba e quindi peggiora e accumulo token neri ma questa è sia una scelta meccanica che di ruolo oppure quel fallimento ce l'ho sempre non voglio mettermelo sulla gamba allora decido di metterlo in adrenalina per esempio quando io ho giocato la prima volta ricevevo un nero e lo mettevo sempre su adrenalina. Perché? Adrenalina è una condizione speciale che dice che alla prossima prova si è obbligati a pescare 4. Nulla di grave, ma quella è una scelta importante perché io non so che cosa ci sarà dopo. Perché dopo forse dovrò superare un ponte su un lago di lava e se quella prova è pericolosissima e basta estrarre un nero per uscire di scena che vuol dire morire oppure un equivalente allora forse era meglio restare senza una gamba a quel punto io devo scegliere in quale maniera voglio essere debilitato voglio essere super teso e quindi rischiare alla prossima senza sapere che cosa mi arriva oppure mi faccio azzoppare definitivamente e corro il rischio di non poter fuggire più avanti se sarà il caso ma non è l'unica meccanica intrinsecamente legata al ruolo ci sono le cicatrici che sono tipo dei tratti ma invece che renderti più abile ti rendono più preparato al fallimento perché essere un emarginato in una prova sociale non ti aiuta ma ti rende resistente perché sei abituato allo schifo alla gente che ti schifa quando ti vede Oppure le lezioni, che sono tipo dei superpoteri che modificano l'esito di alcune prove. E tu le hai perché per strada hai imparato qualcosa che ti fa comportare diversamente. Queste sono tutte meccaniche diverse, scelte diverse. Poi ci sono tutte le altre meccaniche, quella del rischio, quella dell'uscita di scena, eh, di cui io non parlerò, ma che ci sono milioni di video su youtube che potete cercare a riguardo insomma è un gioco complesso, articolato in cui ho molte scelte e tutte si ripercuotono sul gioco in maniere diverse ma le scelte non sono solo di ruolo sono anche legate alle meccaniche e per fortuna che lo sono poi ci sono tutte le meccaniche legate a come si cambia la scheda a come si evolve il personaggio le schede cambiano ci sono tutti dei modi, delle prove specifiche, cioè un gioco molto elaborato, sì intuitivo, ma molto complesso secondo me ora chiudo la, la parte di meccaniche perché non sono un game designer e anche perché non voglio dirvi più di questo bisogna comprarsi il manuale per entrare nel mondo di Naughty End però faccio una postilla e aggiungo una cosa perché per adesso, non so se ve ne siete accorti, ma abbiamo parlato solo di giocatori perché tanto il Not the End è dato in mano ai giocatori. Però questo non vuol dire che il narratore non faccia nulla. In questo gioco si toglie un po' di lavoro al narratore. In quanto non esistono le schede di PNG, non ci sono nemici da gestire, ci sono solo prove di cui va stabilita la difficoltà. Certo poi i boss possono essere un po' più sviluppati, avere delle cose speciali. Ci sono comunque tutti i consigli all'interno del manuale. Ma se la parte di building e di gestione meccanica viene alleggerita per il master, diventa ancora più importante l'ascolto del tavolo e la capacità di inserire le proposte dei giocatori. Perché i giocatori avranno molta libertà e poi sta al master gestire la loro libertà e il mondo intorno. Inoltre al narratore va il compito di stabilire e mantenere il tono della storia. Gian, mentre gli parlavo di Not the End, mi fa ma il gioco mi dà gli strumenti in-game per dare il genere della storia che sto raccontando? La mia risposta è no. Mi spiego. In D&D, se sei ad alti livelli, resisti a colpi devastanti, a palle di fuoco... Siamo eroi che non cadranno fino a quando non sono stremati, a zero punti ferita. Prima di quel momento è come se non avessimo subito nessun danno. Siamo sani come pesci, combattiamo normalmente. In Sinerequie invece l'approccio è più survival. Bisogna stare attenti perché più subiamo ferite e più non riusciamo a fare le cose perché abbiamo malus su malus. In Notting End è ancora diverso. Anche qui è abbastanza difficile morire perché è un gioco abbastanza eroistico di base e quindi il manuale consiglia piuttosto di far uscire di scena i personaggi, il che vuol dire che sono inutilizzabili fino a che non si conclude la scena, magari sono svenuti. Però dipende dall'avventura che si vuole fare, perché è multiambientazione, quindi se il narratore ha suo agio con le regole e con l'ambientazione scelta, è in grado di stabilire il tono migliore. La pericolosità delle prove di un'avventura di supereroi Marvel, sarà certamente diversa da quella delle prove di un'avventura in cui c'è un apocalisse zombie. Io come consiglio personale, per provarlo la prima volta, anche un po' leggera, vi direi di fare un bello shonen pieno di fuochi d'artificio e superpoteri, alla One Piece. Io per esempio ho giocato una one shot a tema lotta tra dei e mi sono divertito come un bambino. Però non fatico ad immaginare un'avventura diplomatica o investigativa con questo sistema, è molto adattabile. Io vi ho parlato di una one shot e tutti dicono che Not The End è molto utile per le one shot, è vero. Però deve essere bellissimo anche per le avventure lunghe, perché tu vedi il tuo personaggio che cambia tanto, i suoi tratti cambiano e tu li segni, oppure qualcuno muore e ci sono le morti eroiche. Secondo me è perfetto per le avventure lunghe più che per le one shot Io davvero vi consiglio di comprare il manuale e leggervelo tutto C'è quanto vi ho detto e anche di più E davvero vale la pena A voi che siete arrivati fin qui chiedo di mettere like Di condividere con gli amici Di scrivere qua sotto che cosa ne pensate voi di queste osservazioni Cosa ne pensate di Notty End Ci avete mai giocato, vorreste giocarci, avete dei dubbi E se non siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi sulla destra adesso troverete altri video e io vi saluto grazie e arrivederci